Buongiorno a tutti e tutti, tra l'altro, e, e che sia una buona giornata, speriamo, perché qua a Torino piove, è abbastanza brutto. E, la canzone è, una canz è, è in lingua armena, una canzone di Istanbul, particolarmente del quartiere di Tat Tatlava, è, è estra abbiamo estratto da un film che è stato dedicato eh, a questo quartiere. Il suo, originale, il suo nome originale è Tatlava in Armeno, è un quartiere popolato fortemente dagli armeni storicamente tuttora, e poi successivamente è stato rinominato in turco, e eh, si chiama Kurtudush adesso, che vuol dire indipendenza. E, Quindi, tatlava è una parola armena. Esatto, Tatlava era una parola armena, la canzone parla, è una dichiarazione d'amore diciamo, di una ragazza nei confronti di un dottore armeno che eh, lavora nel quartiere. È cantata da un'attrice cinematografica turca che alla sua età, diciamo 60 anni, se non mi sbaglio, ha deciso di imparare l'armeno perché fa parte: ha detto la ling questa lingua fa parte della, della ricchezza di questo paese e quindi va imparata, ha imparato l'armeno e in un film ha cantato tutta questa canzone in armeno. Quindi ho ancora possibilità anch'io, perché 60 anni non è? Ma sì, perché no? Perché no. Um, ecco, um, anche oggi rimaniamo dalle parti quindi di Armenia, Nagorno-Karabakh, Azerbaijan. Eh, cioè, sì, si oggi finisce, parliamo. Si lì, sì, sì, sì. finché non si conclude decentemente questa guerra, mi sa che noi continueremo a parlare e, e, e in diversi modi. Oggi parliamo di, di perché eh, questa fantastico paese, la Turchia, eh, ha la sua zampa sul Nagorno-Karabakh, ovviamente eh, appoggiando esclusivamente uno dei due attori, ossia Baku e Azerbaijan. Okay? Io eh, ho una serie di motivazioni legate alla politica interna e esterna. Sì, La precisazione è, è doverosa, perché invece ci sono alcuni che appoggiano, sia gli, danno armi sia gli uni che agli altri, tipo che so, la Russia, per me uno esatto. anche... Eh, Israele che appoggia di più l'Azerbaijan, esatto, sì. eh, l'Iran che appoggia di più l'Armenia ma tutto sommato cerca di stare più o meno a metà, l'Italia che, che distribuisce armi a, a pioggia a tutti e due. Quindi invece cioè, i turchi solo gli azeri sì e Ankara ufficialmente appoggia solo gli azeri ovviamente in Turchia ci sono delle persone che si oppongono alla guerra oppure sostengono la parte dell'Armenia sono pochi però ufficialmente il, il governo centrale appoggia azerbaijan quello che hai illustrato in realtà è uno dei motivi e ci sono come, come diciamo spesso e anche in questa frequenza ci sono ormai delle guerre eh, di deleghe, no? eh, la Libia assiste a una guerra del genere, la Siria sì. e non soltanto, restando su quella zona, Mediterraneo, Medio Oriente, Nord Africa, possiamo citare tranquillamente questi due paesi, però, ci sono tanti, tante guerre di questo tipo e quindi un po' tu, numerosi paesi sono coinvolti in queste guerre o vendono armi da una parte all'altra, quindi eh, hanno un approccio opportunista, okay? oppure in qualche maniera, sia per questo per, sia per altri motivi sostengono la continuità della guerra, sostengono l'instabilità, okay? magari tradiscono gli accordi, cessate il fuoco, eccetera, ma vogliono che in quel territorio si continui a, a combattere, a fare la guerra. No? La Siria è un po' l'esempio più eclatante, più, più forte, più... più evidente che abbiamo davanti. E, e abbiamo Solo parlando in 20 secondi del nagorno karabakh abbiamo elencato 6-7 paesi okay? che armano sia una parte che l'altra e in tutti questi 30 quasi 40 anni nessuno si è impegnato decentemente perché tutte queste due parti si mettessero a tavolino a fare un accordo della pace e ci fosse una risoluzione per le persone che vivono in questi territori. No? E la Turchia entra in questa guerra approfittando dell'occasione, approfittando del, del fatto che eh, c'è eh, un po' di caos, c'è un po' di confusione e la Turchia eh, entra e fa parte eh, di quello che interviene per risolvere il problema per sistemare le cose uscire fuori come un interlocutore come un mediatore come quello che ha risolto il problema quindi quello che vale, conta in quel territorio esattamente come ha fatto in Libia no? in Libia ormai fino a quasi un anno fa c'era una guerra che non si concludeva ad un certo punto Ankara ha deciso di appoggiare Al-Sarraj, che sarebbe l'unico governatore, governatore riconosciuto dall'ONU e tra cui anche dall'Italia, e, e quindi e, con le sue armi, con anche il suo appoggio diplomatico e politico, ha deciso di e, sostenere il governo centrale che ha teoricamente vinto la guerra. Quindi, e Erdogan diciamo, è uscito dalla guerra del, della Libia come quella che ha sistemato le cose. Okay? E soprattutto eh, sia Erdogan sia i suoi partner di Astana eh, utilizzano delle, dei mercenari, delle milizie che non sono riconducibili dall'esercito russo, turco, Wagner per i russi o, o i, i, i salafiti che vengono spostati a destra manca da Erdogan. Sì, certo, qua eh, ovviamente eh, quando un, un attore esterno entra in, in una guerra locale eh, fa sì eh, che ci sia eh, il suo controllo eh, assoluto in, in tutti i modi e ormai spostare questi jihadisti mobili eh, dalla Cecenia al, al, alla Siria, dalla Libia al nagorno karabakh adesso si parla di questo caso, è, è l'ultima moda praticamente. E, e quindi l'intervento di Ankara ultimamente di questo tipo qua, quindi utilizza diciamo, i suoi paramilitari, un po' come fa con, Fa con Wagner la Russia, eccetera. Ovviamente un altro, un altro elemento eh, è quello della, di vendere le armi. La Turchia è ormai il quattordicesimo paese nel mondo che produce più armi, il quindicesimo paese nel mondo che acquista più armi. Vende le armi in Turkmenistan, Oman e Pakistan prima di tutto, Compra le armi dagli Stati Uniti d'America, dalla nostra Italia, dalla Spagna e costituisce lo 0,8% della produzione delle armi mondiale e in questi ultimi 4-5 anni ha avuto un aumento di 48%. Okay. E quindi il conflitto è, è sacrosanto per, per un paese del genere per vendere le armi, ma anche per i suoi partner. Tipo eh, un, un, un discorso, eh, restando sempre con, eh, sul discorso del, del comportamento ipocrito diffuso e eh, eh, legandomi al discorso delle armi, vediamo un po' cosa è successo in Canada in queste ultime settimane. In Canada? In Canada, praticamente un'associazione, una fondazione importante per la pace, eh, si, è, si, è si è reso conto che il Canada, ha venduto in questi ultimi anni dei pezzi importanti alla Turchia perché potesse costruire dei droni armati che sta utilizzando probabilmente adesso al Nagorno-Karabakh che ha utilizzato molto in Libia e sta utilizzando in diverse operazioni anche nel nord dell'Iraq. Okay? E quindi il governo canadese attraverso il suo ministro degli affari esteri ha deciso di fare un'inchiesta parlamentare con l'intento di arrivare a una sospensione di vendita delle armi alla Turchia. No? Allora, è la cosa eh, che fa ridere. Ci sta però, il Canada aveva preso la stessa decisione quando la Turchia è entrata nel mese di ottobre del 2019 in Siria, poi nel mese di maggio del 2020 ha deciso di riprendere il commercio. No? Adesso mette in discussione di nuovo la vendita, no? un po' come apri-chiudi, apri-chiudi durante la pandemia. No? E il ministro degli affari esteri turco, anche se non li vogliamo bene, comunque ha detto una cosa interessante. Nello Yemen avete venduto a tutte le parti le armi. Per che non venderà adesso a noi? Cioè questo è, fa capire che sì Ankara ha una posizione ipocrita, opportunista nel, nel, a, con, nel, nelle guerre che sono attorno, che sono nel, a casa dei suoi vicini, però anche questo lontanissimo Canada fa la stessa cosa no? in tutto il mondo, Canada è solo un esempio, l'Italia un altro esempio eclatante. E restendo sempre su questa energia economica, ossia quella delle armi, Vediamo che solo nel mese di settembre la Turchia ha venduto tantissima, tantissime armi all'Azerbaijan, 77 milioni di dollari statunitensi. Solo nel mese di settembre l'Azerbaijan è diventato il primo paese che compra più armi dalla Turchia. No? E quindi e questo fa, fa, ci fa entrare in un altro punto che è il rapporto commerciale tra questi due paesi. Questo aumento è cominciato quando? A settembre, tutto il mese di settembre, e quindi settembre. Con, uh, il eh, esatto, con il conflitto del Nagorno-Karabakh, certo, preparandosi alla, alla guerra, assolutamente. Il rapporto commerciale tra Ankara e Baku arriva a 2 miliardi di dollari americani, ma nel mese di febbraio del 2020 hanno firmato un accordo con l'intento di alzare il livello a 15 miliardi di dollari statunitensi. Ovviamente qua, oltre le armi, il punto più importante è il gas, gas petrolio. Allora, solo nel 2017 per esempio ICIJ, questo consorzio internazionale dei giornalisti indipendenti, ha fatto un, una ricerca in cui illustra perfettamente il triangolo eh, magico Mosca-Ankara-Baku, che gestiscono ovviamente il famoso sistema di tubatura TAP-TANAP, che è, e coinvolge anche l'Italia in qualche maniera, e, e, I giornalisti hanno fatto eh, vedere perfettamente come in questo progetto sono coinvolte nella parte turca numerose aziende no? legate direttamente oppure indirettamente al partito del governo oppure alla famiglia di Erdogan che controllano numerosi appalti pubblici e anche giornali e, e radio, canali radiofonici e agenzie di notizie. Quindi Azerbaijan con il suo progetto Taptanap è fondamentale per la Turchia. No? E, e un'ultima, questi sono praticamente il, i punti legati alla, alla politica estera. E un altro punto importante, ovviamente, come hai detto anche tu, la presenza dell'Iran. L'Iran è presente su questo territorio, appoggia economicamente militarmente e militarmente l'Armenia e non vuole perdere il suo vicino e, importante e strategico in questa guerra e non vuole soprattutto che la Turchia avanzi acquisendo spazio sul territorio eh, armeno eventualmente. E quindi è una sorta di force balance che, che è in gioco in questa, in questa guerra. L'Iran è un alleato negli incontri di Astana quando si parla della Siria, invece adesso sembra che ci sia una guerra indiretta anche tra l'Iran e la Turchia. Anche perché gran parte dei combattimenti si sta svolgendo praticamente a ridosso del confine iraniano, quindi... Diciamo che gli, gli interessi si modificano anche rispetto alla sensibilità del, uh, dello Stato iraniano e al propagarsi del, degli scontri. Certo, sì, eh, sì, è vero. La mappa è così chiara e geograficamente tutto si svolge lì al confine iraniano. Sì. E un altro motivo invece, come ha fatto Ankara sempre in questi anni, quando va a rompere le scatole in un altro paese, approfitta dell'occasione per aumentare la repressione a casa. E, secondo me questa è una guerra che cerca di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica da alcuni temi come la, la crisi economica. La disoccupazione arriva al, quasi al 30% in Turchia, secondo le relazioni dei sindacati circa 23 milioni di casi sono in attesa nei tribunali e che parlano di esecuzione forzata, il più del più, cioè sono sempre più indebitati i cittadini con, i, con, con le banche, in quest'ultimo anno c'è stato un aumento del 37% dei cittadini indebitati, la lira perde sempre di più il suo valore e quindi le aziende... Che hanno vinto gli appalti pubblici per costruire ponti, autostrade, eccetera, che hanno preso i soldi dagli istituti di credito stranieri devono pagare in dollaro per euro e quindi sono sempre più in svantaggio. Sì, certo. E, e le, la crisi economica si, si legge anche per le strade del eh, paese. È presente presso la popolazione civile, cioè, non c'è nessuno comunque che, che si ribella a questa condizione. C'è cioè, crisi e quindi uno si aspetta che magari protesti qualcuno. Guarda, in televisione non si sente, non si, non si vede niente, però per fortuna ci sono dei giornalisti indipendenti che girano le strade delle città e su, su internet trasmettono in continuazione le interviste che fanno per strada, la gente ovviamente è disperata, Questo, basta ascoltare un attimo eh, la gente per strada e quello si sente. Addirittura c'è stato il tentativo di uno sciopero, eh, due ah, fabbriche eh. importanti eh, di, di, di vetro eh, hanno provato a fare uno sciopero nazionale e, e il Presidente del ha impedito lo sciopero definendolo come una minaccia contro la sicurezza nazionale. Questo è un, un potere che lui ha nelle sue mani grazie alla costruzione dei golpisti del 1980. E, um, un altro discorso ovviamente legato al, um, alla propaganda della guerra che è ovviamente rivolta all'elettorato ultranazionalista del governo. Il governo è. In Quello invece in TV si vede, perché l'ho visto anch'io delle manifestazioni di eh, turchi in appoggio alla, agli, ai fratelli azzeri. Certo, la propaganda della guerra si fa in una maniera sfrenata in Turchia, anche durante gli interventi militari in Siria e si continuava a fare, addirittura adesso gli stadi sono chiusi, e, e in Serie A turca e di calcio e le, le partite si svolgono, ma. E in tribuna non ci sono spettatori, ma ci sono delle bandiere enormi di, della Turchia e dell'Azerbaijan, ma anche degli slogan enormi che parlano della, della fraternità tra due paesi. E, e ovviamente questa è una guerra che eh, sarebbe necessaria per il governo centrale, per consolidare il suo elettorato. I sondaggi fanno capire che la coalizione del governo arriva quasi malappena al 38% che è il valore minimo storico e le elezioni sono alle porte perché nel 2023 si svolgerebbero in realtà le elezioni, le ma, ma le, i partiti dell'opposizione in continuazione parlano delle elezioni anticipate e il governo con i suoi ministri parlamentari in continuazione rilascia la dedicazione per calmare la popolazione che le elezioni si svolgeranno regolarmente nel 2023. Quindi anche ad Ankara probabilmente c'è una preoccupazione e, e i sondaggi fanno vedere che sono in minimo storico e quindi cercano di consolidare con la propaganda della guerra, eh, con l'unificazione del paese, eccetera, con questa retorica, consolidare l'elettorato ultranazionalista. Certo che questa è una guerra che serve anche per colpire le opposizioni. Hulk TV, abbiamo detto anche in queste frequenze l'altra volta, è stato multato il canale televisivo nazionale dell'opposizione perché in trasmissione un, parlamentare, un, un giornalista ha offeso il, lo Stato a zero e il Presidente della Repubblica a zero. Quindi eh, non si parla male dell'Azerbaijan, non si parla assolutamente male della guerra. E della, della scelta di Ankara in questa guerra altrimenti un canale può essere pure multato. L'ultimo punto riguarda è, è Garopailan che è un parlamentare armeno del Partito Democratico dei Popoli nel Parlamento turco e la sua posizione era a favore della pace e un, un ente di ricerca sulla geopolitica ha pubblicato un, un annuncio enorme in diversi giornali in Turchia definendo Garopailan come traditore della patria e sostenendo quindi è un'ottima occasione per colpire di nuovo gli ultimi, ossia gli armeni e come i kurdi in Turchia questa guerra serve per rafforzare questa identità ultranazionalista in Turchia. Sì, come dicevamo già la, la volta scorsa, forse comunque citando un articolo di Sartori che eh, parlava del, della fratellanza tra armeni e kurdi eh, anche dovuta ad esempio alla, alla città di Kars al confine con l'Armenia che adesso fa da, da, da passaggio di Salafiti <ride> dalla Turchia sì, eh, il sindaco di tra l'altro è stato sospeso, sospeso una settimana fa poi arrestato questo è anche un, un simbolo importante io passerei al, al, alle ultime rubriche sì. e, e oppure rubriche, no? rubriche. rubriche, ok, va bene. Allora il caffè turco, oggi invece parlo del tè turco, e, um, il caffè turco e il caffè non, non si produce in Turchia, si compra dallo Yemen oppure dall'Etiopia, eccetera. E con la fondazione delle Repubbliche, dato che era una cosa molto costosa, i fondatori hanno deciso di incentivare un'altra bevanda nel 1924 eh, del 6 febbraio e attraverso un cambiamento legislativo, Risa, la città di Risa sulla costa del Mar Nero è stata definita come luogo di coltivazione del, del tè ma anche della nocciola no? e, i, i del ah, stati... esatto, esatto. e i semi del tè sono stati esatto esatto. i semi del tè sono stati comprati dalla Georgia e sono stati, produ... son stati seminati sulla costa del Mar, Mar Nero nel 1938 la prima le, le primo ricavo, la prima volta che hanno ricavato i risultati. Nel 63 invece c'è stata abbastanza produzione per ehm, soddisfare il fabbisogno nazionale. Di tè di nocciola? Di, di tè. Con la nocciola la Turchia risulta il primo produttore eh. del mondo, sì. eh, però il, la Ferrero ha il monopolio nel paese, questo magari parliamo sì. in un altro esatto. momento. Ad oggi la Turchia risulta il sesto paese nel mondo che produce il tè, il terzo paese più importante nel mondo è che consuma il tè. Quindi in realtà la bevanda più nazionale, più, nazionale, più consumata in Turchia sarebbe il tè, non il caffè e oggi nel 1970 eh, parlando di quello che è accaduto oggi nel passato, a Istanbul è scoppiata l'epidemia collera no? e in un piccolo quartiere eh, perché? perché la fognatura è stata legata per errore all'acqua potabile e quindi un intero quartiere purtroppo eh, ha, è stato colpito questa è la conseguenza dell delle, delle, della mancata progettazione di urbanizzazione eh, di quel periodo ma tuttora chi va a Istanbul vede che è una città eh, che sta, sta cadendo a pezzi in tutti i sensi. La cosa più importante è che il ministro della salute dell'epoca ha fatto una dichiarazione molto interessante dicendo questa non è quella collera che voi conoscete, è una collera soft, quindi non fa tanti danni. Come un po' l'influenza di oggi, no? Ne sono, morti... Sono, sono morti credo 300 persone e il quartiere è stato blindato è stato fermato, però la dichiarazione del ministro della salute mi, mi ha ricordato un po'. Eh, posso, mi ricordo tu poi le dichiarazione di oggi. No? Questa è un'influenza semplice che sì. diceva Trump, Trump. Trump esatto. Quindi, sì, sono passati 40, 40 anni, ma le dichiarazioni non no, cambiano. No, pochi anni dopo, anche a Napoli, ci fu un'epidemia di colera dovuta alla fatta risalire alle cozze. Eh, eh già. E non, non, non, non approfondirei <ride> come, come arrendo. Bene, io ho finito. Va bene, auguro grazie. una buona giornata a tutte e tutti. Eh.